Era un giovedì, prima di Natale, che ero a casa dall'asilo, andavo a aiutare il contadino a sgranare il grano turco con la macchina. Io ero là, la macchina, loro botavano sulle pannocchie, io le mettevo dentro. A un certo punto sono scivolato, sono attaccato a, a, agli ingranaggi e mi sono partito le di dita, perché avevo fatto il carter al Duce, per, era a per far sulle armi. Dopo non avevo più soldi per mettere su quello nuovo. Sono andato all'ospedale, sono partito da Chioduno ad andare a, a calcinate alle giorno siamo arrivati alle 5 della sera, era il 51 o 50, era giù un metro di neve, tutto a piedi, e davanti a noi c'erano i buoi con una specie di, di, di cose che facevano via la neve, ma a un certo punto ho dovuto andare giù, la neve mi superava a me. Arrivato, mi hanno operato 3-4 ore e il mattino sono svegliato e non c'erano più le dita. Sono stato là tre mesi all'ospedale Mi ricordo che è arrivato la, la Befana al 6 di gennaio e qui sul mio lettino e lì una caccia attaccata via. <ride> cosa fa quella cosa qua? Perché io non sapevo so cos'era la Befana. C'era solo la, la Santa Lucia, neanche il bambino ma la sora lui le guarda la pepana che mi ha portato!» «Cosa mi ha portato? Guarda, c'era dentro due aranci, cinque castagne bohile e quattro caramelle ma era più tanta la carta che le caramelle!» E al mattino, ho sottolineato tre mesi, al mattino, come stavo bene, veniva la sora alle cinque a chiamarmi, andiamo a prendere il latte!» C'era una cascina lì vicino, col pillone e beloncino di, di alluminio, andiamo a prendere il latte per i, per i malati che c'era lì nella stanza dove ho detto io 42 ho dentro letti dei malati c'era cioè, chi che operava l'appendice e chiedeva che si faceva male tutte in qualità